Mi mamma nasce in chile e è il mio sogno è apprendere il spagnolo mi gustava questa idea Spagna è... mi gusta molto il spagnolo è simile all'italiano e quindi è un mio obiettivo di vita è apprendere eh, eh, eh, perché eh, eh, mi gustano molto i corsi, le materia e è una opportunità imperdibile per me. È uguale perché in Italia io studio con mia computadora e mia casa, e eh, niente, eh, è uguale. Disfrutar los momentos y visitar muchas uh, mucha, eh, mucha ciudades, eh, eh, Bilbao y, y nada, visitar la ciudad. Burgos me encanta mucho, me gusta la catedral. Eh, hecho, es, eh, Burgos es muy limpia como ciudad y eh, yo creo che sì, è eh, Spagna, è simile, è uguale più eh, o meno a Italia. Mi gustó mucho, molto, è molto grande la università, è stato molto eh, laboratorio e mi ha mucho. molto. Sì, io credo che sia una eh, un, un università molto valida in Spagna.